Le fonti Instant Focus, il nostro approfondimento e allora scenari economici e politici perché è il momento di fare il punto su tante questioni, parleremo del conflitto Russia-Ucraina sia da un punto di vista proprio diplomatico, se così vogliamo dire, ma anche e soprattutto economico perché sappiamo molto bene, visto che siamo in tema di bilanci, come quest'anno eh, il conflitto sia, stata, eh, sia stato il tema principale, quello che ha effettivamente, eh, come possiamo dire, fatto un po' implodere l'economia, un'economia che si stava un po' riprendendo nonostante comunque ci fosse già a margine il problema dell'inflazione che stava aumentando, però chiaramente e probabilmente, perché poi non lo possiamo sapere, è un po' il tema dello sliding doors, se non ci fosse stato il conflitto tra la Russia e l'Ucraina la situazione sarebbe più leggera, sarebbe, usiamo il condizionale. Ma insomma, parleremo di questo, Ci faremo un po' di voli pindarici anche in questo blocco, perché Russia e Ucraina, il conflitto con Zelensky che peraltro incontra Biden, Biden che ha parlato di un nuovo pacchetto di, di armi all'Ucraina, in aiuto dell'Ucraina. Inflazione, eh, banche centrali, eh, abbiamo avuto la notizia, io l'ho definita anche un po' shock se vogliamo, che in Italia i salari hanno perso il 10% negli ultimi anni e non solo non aumentano in periodo di inflazione, ma addirittura perdono, insomma faremo veramente un bel ragionamento tutti insieme, io saluto Fabrizio Amadori, saggista, eh, scrittore, ha detto stampa, insomma non so mai come, come descriviti Fabrizio, hai tanti ruoli ma che poi vanno Convergere tutti nell'informazione. Ciao Fabrizio, grazie per essere con noi. Ringrazio io voi, grazie, grazie di cuore per questo invito. E poi ti seguiamo anche sul tuo blog. Ricordalo per i nostri amici che vogliono leggere, se, se vogliono leggere i tuoi iscritti. Esattamente nerosubianco.blog, poi alcuni miei iscritti li possono trovare anche su blog. Eh, Economico del giornale, su economy, su sussidiario. Perfetto, sì, le... sì, sì, sì. Fabrizio veramente esatto, no. esatto, lo potete trovare e, e le sue riflessioni sono sempre molto puntuali. Allora cerchiamo di partire un po' eh, in modo ampio, Fabrizio. Poi parliamo di questo conflitto, come ho detto. Scenari economici e politici, come si sta concludendo secondo te quest'anno 2022? Ma eh, come dicevi tu, eh, la situazione è abbastanza tragica nel senso che sembrava che ci si potesse riprendere dal Covid, che come sappiamo ha avuto degli effetti deleteri sull'economia, ecco qua che scoppia la guerra in Ucraina, con i risultati economici che vediamo, perché nel momento stesso in cui due parti o tre varie parti del mondo si fanno la guerra anche in senso economico, tu capisci che tutta la situazione generale che ne sente, cioè, noi saremmo dovuti ripartire dopo la pandemia con grande entusiasmo, eh, anche direi una sorta di empatia nei confronti del prossimo, considerato fammi fare questa battuta un po' da filosofo, che la malattia ci avrebbe dovuto avvicinare l'uno all'altro, avrebbe dovuto far capire la sofferenza altrui, ci ricordiamo ancora, noi camion che portavano e le strade. Bergamo, e così via. Invece di eh, arrivare a queste conclusioni, devo dire naturali, così io ho pensato, e invece arriviamo ad una guerra. Una guerra che, quale che sia stata l'idea iniziale del, del presidente Putin e cioè che è una guerra che poteva terminare in pochi giorni, fatto sta che poi la guerra è stata scatenata e i risultati sono impattanti non solo sulla vita e sulla morte di, gente, di quella gente in Ucraina in particolare, e già solo questo è un, è un disastro, lo sappiamo tutti, non c'è bisogno di sostenere, ma bisogna ribadire, in questo momento stanno morendo persone, stanno morendo giovani soldati, stanno morendo bambini, donne, anziani, quindi la situazione è disastrosa, però oltre a questo eh, c'è cioè il problema appunto di un blocco economico. Eh, prima si sono fatti la guerra sull'esportazione di grano, mettendo in ginocchio eh, l'Africa e i paesi poveri, poi sulla la questione eh, dei fertilizzanti, adesso c'è tutta la questione che è fondamentale per lo sviluppo economico agri agricolo certo. del poi c'è tutta la questione degli idrocarburi, adesso c'è il tentativo di mettere un tentativo riuscito per adesso della UE perlomeno di mettere un tetto al prezzo del gas che ha scatenato l'ira ovviamente dei russi, perché poi loro tirando le somme vedono che tra quello che perdono in Europa e quello che prendono da altre parti del mondo ci perdono parecchio. Però vuol dire nessuno, nessuno gli ha ordinato di aggredire l'Ucraina, se vuoi poi torniamo al punto sul perché l'abbiano. Fare perché lo certo. abbiano potuto fare collegandolo con la questione del covid? Perché una mia idea è quella che Putin, approfittando della debolezza generale del pianeta e del desiderio di ripartire, innanzitutto da un punto di vista economico, pensavano: non mi faranno mai una guerra economica. Perché ah, quindi rapido. ecco questo è un punto interessante. Il timing, no, eh, che, che sembra, ma insomma, è fondamentale. Eh, non, non, è, non è stato scelto a caso il periodo, tu dici, Fabrizio? Allora, noi sappiamo che Putin, cioè noi sappiamo, l'ipotesi è che Putin abbia spostato questa aggressione, l'ultima ipotesi, per cui ci sono state una, due, tre volte in cui Putin voleva attaccare, forse voleva avere anche delle notizie più sicure, più certe dai servizi segreti, per capire quale sarebbe stata la reazione degli ucraini. Fatto sta che comunque ci trovavamo sempre in epoca di pandemia e quindi perché comunque parliamo di partenze distanti l'uno dall'altro di qualche mese non di anni e quindi alla fine io lo vedo questo collegamento perché nel momento stesso come dicevo prima tu pensi che il mondo sia fiaccato e sta pensando soltanto a riprendere economicamente anche nell'interesse eh, anzi direi innanzitutto nell'interesse non solo dei popoli ma dei governi perché i governi ovviamente poi campano ne parlo, parlo delle liberali democrazie di quella che è l'opinione del popolo, il popolo non ha voglia di soffrire ulteriormente o di vedere prolungata questa sofferenza, no? dopo la, la pandemia molta gente ha perso il lavoro, molta gente è andata in difficoltà, molte famiglie sono, erano disperate e quindi l'idea di Putin, in maniera dire, direi abbastanza cinica, eh, l'idea secondo me di Putin era quella, bene, se attacchiamo adesso ben difficilmente soprattutto i grandi paesi europei, soprattutto Germania, Francia, mettiamoci dentro anche l'Italia, ci avrebbero fatto una guerra economica, invece poi alla fine questo è successo, ma per questo non più per motivi economici, mm. ma per motivi geopolitici che se poi poi andiamo a Fabrizio, certo ti faccio una domanda molto a distanza di dieci mesi, no? visto che appunto eh, si pensava potesse essere una, una, una guerra flash, chi ha sbagliato cosa? È una domanda un po' complicata, mi rendo conto, ma insomma di chi è la responsabilità di un conflitto che sembra... Non avere fine, ma intanto Putin ha diciamo, scatenato questa guerra. Non certo per paura della NATO, questa è una narrazione intollerabile e che trasuda cinismo da parte di questo signore che non a caso alcuni definiscono un capo mafia. Ma la prova provata che questa narrazione non esista, non abbia fondamento, è dato fammi dire proprio dalla guerra perché quando la Nato avrebbe dovuto scatenare una guerra contro la Russia, se non adesso che la Russia ha aggredito lei per prima un altro paese, mettendo in, diciamo, in forza tutto l'equilibrio europeo, eh, comprese la questione economica. Adesso, quindi se adesso la Nato non aggredisce la Russia, voglio dire direttamente, proprio questo dimostra che la Nato non ha nessun interesse né intenzione di attaccarla la Russia, ma per un motivo molto semplice, perché la Russia è una superpotenza nucleare, non è che ci vuole Einstein per capire che una superpotenza nucleare non può essere attaccata è un po' la caratteristica diciamo, delle superpotenze nucleari sapere benissimo questo sì di essere di essere ovviamente avere uno schermo di protezione eh, di non un certo sta... tipo ecco no, no ma è impenetrabile perché nel momento impenetrabile dal punto di vista strategico voglio dire perché certo. nel momento stesso in cui tu attacchi una superpotenza nucleare sai che ti eh, verrai attaccato eh, ma perché... allora allora, no, no, eh, ti fermo ma perché viene, sorge spontanea la domanda cioè allora nel momento momento in cui ovviamente è la Russia che ha dichiarato guerra all'Ucraina e di conseguenza il fronte occidentale ha preso difesa dell'Ucraina e, e così poi arriviamo anche a, a ciò che ha detto Biden rispetto al futuro eh, per l'aiuto proprio eh, a Zelensky eh, e però a questo punto già si sapeva che non si sarebbero sortiti eh, effetti con le sanzioni eccetera perché tanto Putin forte di questa eh, cosa cioè del fatto di essere una potenza nucleare eh, sapeva di poter proseguire nel conflitto, dico, dico male? Sì, no, può proseguire a livello militare poi vediamo che ne, questo è vero fino a... militare in certo certo. però, però questo, questo continuare a livello militare, chiaramente adesso ci arriviamo, ha affossato sempre di più l'economia eh, l'economia russa appunto certo, l'economia russa in tutto, primis tutto, tutte, detto, perché tutto. insomma sì eh, sì, certo. sì anche l'economia russa, certo l'economia russa in primis, la quale peraltro non era, eh, cioè era già stata per risposta Uh, rispetto a queste possibili crisi dai tempi della Crimea quindi la Russia si era in parte preparata uh, rispetto a uno stress test come questo ma nessuno poteva pensare che uno stress test fosse così prolungato così potente partendo dal presupposto nessuno al Cremlino, voglio dire che la guerra sarebbe continuata per mesi se non per anni e allora la domanda vera è perché Putin ha scatenato una guerra dove sapeva benissimo di non poter essere aggredito sul suo territorio in maniera significativa eh, ma sapeva che avrebbe potuto avere delle questioni pesanti dal punto di vista economico e quindi sulla base del, dal punto di vista del consenso perché probabilmente questa è un'altra ipotesi sul tavolo Putin è stato mal informato da certi gruppi da certi diciamo ambiti dei servizi segreti apposta cioè c'è stata addirittura c'è addirittura l'ipotesi sul, sul tavolo che alcuni abbiano voluto informare apposta Putin Uh, che um, ci sarebbe stata una passeggiata delle truppe russe in Ucraina perché sapevano che sarebbe successo esattamente il contrario e così Putin sarebbe andato in difficoltà se non era addirittura caduto. Mm. Ah ok, ok. Uh... Anche queste ipotesi sul tavolo, dopodiché... Sono ipotesi farmi... giustamente che però tu hai studiato insieme alle altre. Certo, certo. Per quanto riguarda, dicevi Fabrizio? La parte militare, tenete conto che la Russia è vero che produce un grosso produttore, il secondo produttore al mondo di armi ma c'è tutta una parte che non produce direttamente lei se non in piccola parte, ad esempio la componentistica elettronica. Per cui tu puoi produrre tutti i mezzi blindati, i cari armati che vuoi, ma se non c'è la parte elettronica evoluta, tu li azzotti queste caramati, se non addirittura li rendi assolutamente eh, inutilizzabili. Mm -hmm. E dato che la componentistica elettronica veniva in gran parte dall'Occidente, e dato che la Cina comunque non può esportare perché se no si becca, scusa il francesismo i dazi dell'Occidente ecco che gli manca tutta la parte per poter sviluppare appieno la propria forza mm. militare sono stati trovati dei microchip di frigoriferi su carri armati russi siamo arrivati a questo punto ah, figuriamoci senti Fabrizio, una domanda molto secca anche perché dobbiamo correre un po' ma è importante eh, proprio in prospettiva futura visto che abbiamo definito un, questo un conflitto senza fine poi prima o poi una fine l'avrà però eh, ancora non si hanno spiragli no? ehm, come, come interpreti ehm, adesso vedremo cosa accadrà a posteriori ma insomma il fatto che il presidente americano Biden abbia già parlato di un nuovo pacchetto di aiuti eh, a livello di armi pacchetto di armi all'Ucraina cioè il fatto che mh, siamo ben lontani da, da un accordo sì è evidente che loro stanno parlando a Putin, ma stanno parlando anche all'elite, è ovvio che l'elite è stanca di questa guerra, a parte i nazionalisti più beceri e più esaltati, perché poi il rischio è che al posto di Putin vada uno di questi. Voglio dire, abbiamo uh -huh. detto, detto, ci siamo detti forse anche in questa trasmissione, eh, che Putin non è una persona malata di ideologia, lui usa l'ideologia per il proprio potere personale, lui è più Abramovic che Stalin, per capirci, lui no, è un uomo attaccato al potere per il potere, alla ricchezza, ai lussi. Putin sta roba qua, non è certamente un lievin per capirci, quindi il punto è questo, cioè, abbiamo a che fare con un personaggio che eh, deve adesso trovare una via di fuga che non implichi eh, una sua condanna al carcere, una condanna di tradimento al carcere o addirittura una condanna a morte. Mm -hmm. per cui effettivamente gli americani stanno dicendo attenzione perché questa guerra ha dato nostro continua. e noi abbiamo tutta la forza economica per farla appunto, continuare noi appunto. abbiamo 15 volte, ribadisco 15 volte il PIL russo gli Stati Uniti d'America hanno 15 volte il PIL russo, anche questa narrazione che la Russia si potesse ergere in contrapposizione all'Occidente quindi non solo gli Stati Uniti ma tutto il PIL dell'Occidente ma vi rendete conto che questa è pazzia pura, voglio dire, ci è voluto soltanto uno come Putin nella sua propaganda convince i russi di poter careggiare e contrastare un blocco economico e militare di quel, di quel livello. Ricordiamoci che la Russia, che ha due volte e mezzo circa la popolazione italiana e non so quante volte l'estinzione dell'Italia, ha meno del PIL italiano. Dire, stiamo parlando veramente di una narrazione del tutto campata in aria usata per sviluppare un nazionalismo becere utilizzato da Putin come strumento reni, il quadro è questo è allora, sì, è sì, questo sì, è sì, sì, Biden comunque eh, ha, ha detto, insomma, questo mh, mi pare chiaro, però appunto eh, questo ci fa pensare che siamo ben lontani da un ipotetico negoziato ha detto, l'America aiuterà quanto necessario l'Ucraina e pare che appunto, abbia detto non voglio spingere necessariamente Zelensky a un negoziato se questo non porta una, una risoluzione effettiva. Insomma. E, e la lotta per l'Ucraina è la lotta per la democrazia stessa, queste sono note che arrivano proprio da, dalla Casa Bianca attraverso dei, dei canali di informazione americani sì, sì. Mm. perché fammi dire questa cosa molti non l'hanno capita probabilmente ed è il motivo per cui molti continuano a dire ma Putin non aveva tutti torti. quello che manca come tassella ragionamento di coloro che prendono le parti di Putin dal mio punto di vista e ovviamente una mia opinione personale è questo perché gli occidentali hanno voluto contrapporsi nonostante i grossi problemi economici che questo avrebbe comportato contro l'aggressione dell'Ucraina perché è evidente, il progetto, era evidente il progetto della Russia di Putin, perché stiamo parlando della Russia di Putin, di destabilizzare l'Europa intera. Allora, il quadro era quello di un'Europa destabilizzata per i prossimi anni, cosa che ovviamente non solo non poteva andare bene alla NATO, all'Europa e eh, agli Stati Uniti d'America, ma al mondo intero. Perché certo. un'Europa destabilizzata avrebbe indebolito l'Occidente nei confronti di altri protagonisti a livello planetario, in primis la Cina. Eh, la Cina una volta che avesse visto questo indebolimento permanente dell'Occidente sicuramente ne avrebbe approfittato. Mm -hmm. La Cina, tutte le dittature, vediamo cosa sta succedendo ad esempio in Turchia in questo momento. Quindi c'è certo. un processo di destabilizzazione, di un'aggressione per destabilizzare, per legittimare il proprio potere all'interno come fanno tutti i dittatori ma anche per destabilizzare gli equilibri esterni che ovviamente serve per il proprio potere interno era una procedura classica che l'occidente gli analisti conoscevano benissimo e sapevano che la Russia non si sarebbe fermata lì e noi cosa avremmo dovuto far continuare la Russia a destabilizzare l'Europa che tra l'altro serve moltissimo agli Stati Uniti in chiave anticinese noi vediamo spesso questo parallelismo Russia-Ucraina-Cina-Taiwan Beh, questo è un filone tutto da sviluppare da mm. un punto di vista concettuale, okay. anche se è vero che la Cina non è che ami una Russia superpotente, probabilmente lei trova anche giovamento a un indebolimento della Russia, Lo vediamo ad esempio eh, sul prezzo degli idrocarburi, che sono tutto a vantaggio della Cina, degli idrocarburi russi, devo dire. Bisogna vedere fino a che punto la Cina accetta un indebolimento della Russia in chiave eh, militare. Mm -hmm. Allora, eh, siamo in chiusura Fabrizio, però fammi eh, mostrare quest'ultimo titolo, l'abbiamo accennato poco fa. Io l ho, l ho, volutamente ho calcato un po' la mano: lavoro shock meno occupati, salari in calo del 10%. Cosa c'entra con la guerra? Sì, c'entra perché in realtà è, non è solo per la guerra che l'economia sta rallentando, ma sicuramente il conflitto ha dato. Un grosso, una grossa spinta in giù all'economia, lo abbiamo già detto e quindi anche se eh, l'Italia eh, è da tempo che si vede agli ultimi posti a livello europeo per salari eccetera, eh, abbiamo gli stipendi, tra, siamo siamo il paese con gli stipendi più bassi d'Europa, non è una novità, però è chiaro che questa situazione non può far che peggiorare appunto la situazione stessa, scusate la ripetizione, e ci siamo resi conto di quanto siano calati i nostri stipendi del 10%, eh, con un'inflazione così alta immaginiamoci il nostro potere d'acquisto e quindi di conseguenza anche il potere che abbiamo di far ripartire l'economia se qualcosa non cambia. Un commento su questo Fabrizio, proprio flash, poi ti saluto. Sì, qua c'è un problema strutturale legato al pugno fiscale, alla tassazione eh, sulle aziende, eh, c'è tutto un discorso complesso eh, che ovviamente ogni governo dovrebbe prendere in carico, ed, ma è difficile da risolvere. E, non è a caso che eh, Salvini e altri abbiano cercato fino all'ultimo di eh, diciamo, creare una tensione tra l'Italia e la Russia, perché molte aziende italiane comunque con la Russia facevano business. quindi si prende lavoro, si prende ricchezza ov ovunque vada. Adesso c'è tutto il discorso del rapporto tra gli occidenti, l'occidente in generale e le dittature che però portano business, portano lavoro. Fammi però aggiungere una cosa: certamente ci sono questi motivi strutturali sì. legati ai stipendi, legati alla capacità delle aziende di eh, pagare mh, diciamo, mh, salari più alti, una tassazione inferiore da parte dello Stato, gli sprechi che vengono dallo Stato, tutto quello che sai. Però noi abbiamo. Un punto su cui noi dovremmo lavorare tantissimo. Noi abbiamo sì. un sud un sud italiano che è il nostro eldorado, cioè, nel momento stesso in cui noi riuscissimo a sviluppare delle eh, politiche sì. di sviluppo di, di, di, di crescita degne di questo nome nel sud. Noi avremo 20 milioni, c'è cioè una zona di 20 milioni di abitanti, che non ti dico che abbia reddito pro capite del nord Italia, perché poi tieni presente che tutte le statistiche sono tarate su una media nazionale, quindi tu devi mettere assieme la Lombardia con la Calabria, tu capisci che sono due realtà totalmente diverse. Nel momento stesso in cui il sud, che io amo, sia chiaro, eh, anche perché, insomma, per motivi familiari, okay. eh, se crescere in maniera sufficiente, non ti dico come la Lombardia, ma basterebbe come l'Umbria o come la Toscana, tu capisci che tutto il discorso economico sul paese, tutti i parametri economici del paese cambieranno. Ok, forse dobbiamo concentrarci di più sullo sviluppo di quella parte importantissima per vari motivi del paese e vedi che molti problemi anche legati al lavoro. Sì, al... farebbe più da traino insomma, ci sarebbe tutto il paese che si muove insieme, non una parte sola e quindi una parte che resta indietro e che rallenta insomma che fatto... rallenta in una maniera, ricordiamoci che per tanti anni, tantissimi anni, sì? eh, l'Italia eh, del nord poi di fatto sì? l'Italia del diciamo benestante ha dato più soldi al sud con la cassa del mezzogiorno, che okay. tutto il mondo ha ah, Figuriamoci, mondo... figuriamoci. Grazie Fabrizio Amadori, ti seguiamo sul tuo blog e naturalmente su tutti i tuoi canali. A presto, e eh, grazie per essere con, stato con noi. Grazie a voi per l'invito, siete sempre molto gentili. Grazie, grazie Fabrizio, stessa cosa per te.